ciao mi chiamo carlo benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a parlare di scala maggiore in posizione di gradi ed intervalli partiamo con la scala maggiore normalmente a me piace farla studiare prima su una corda sola questo per far vedere appunto la distanza fisica che c'è tra ogni grado, cos'è un grado? Il grado è ogni nota della scala partendo da Do perché è più semplice. Il Do è il primo grado, il Re sarà il secondo grado, il Mi il terzo, eccetera. <coughs> Quindi su una corda sola io vado a spostarmi tante volte e vedo proprio la distanza fisica tra Do e Re. C'è un tono, cioè due tasti tra Re, e Mi. Di nuovo un tono, due tasti, tra mi e fa solo un tono. Mi piace anche fare il paragone con il pianoforte che ha i tastini neri che sono quasi sempre tra due note. Tra Do e Re c'è il tastino nero del pianoforte. Quello lì è il mio tasto a vuoto che vado a contare come distanza tra Do e Re. Dovrò contare due tasti, quello in mezzo sarà il tastino nero che corrisponde sul pianoforte. E così via, poi Mi Fa Sol, Mi Fa Semitono, Fa Sol Tono, Sol La Tono la si sì, tono si sì, do semitono questo insieme di tono, tono, semitono eccetera fanno la scala maggiore e quindi deve essere rispettata in tutte le, eh, le scale in tutte le tonalità che vado a suonare comunque la scala maggiore, per essere una scala maggiore devo suonare questi, questi intervalli eh, a mano ferma ci arriva in un secondo momento dove posso suonare tutti questi intervalli tenendo appunto la mano ferma un dito un tasto quindi io farò quella di do partendo dal tasto 3 della corda di la e eh, parto con il dito medio la mano starà aperta a quattro tasti quindi il medio si occuperà di tutti i tasti 3 l'anulare di tutti i 4, il minimo di tutti i tasti 5 e l'indice di tutti i tasti 2 partendo dal do io andrò a fare questa posizione appunto che chiamo 2 4 1 2 4 1 3 4. Sulla prima corda, quindi che vado a suonare, la corda di la tasto 3, vado a suonare do e re con le dita 2 4. Poi cambio corda, vado eh, sulla corda di re al tasto 2, vado a suonare 1 2 4 che corrispondono alle note mi, fa e sol. Poi cambio corda, vado a suonare di nuovo 1, 3, 4, questa volta, che corrispondono alle note La, Si e Do. Ed ho finito la mia scala maggiore. Se la suonavo su una corda sola dovevo spostarmi tante volte, invece qua posso star fermo con la mano. Ma qual è la potenza di questa cosa? È che se io cambio la nota di partenza, quindi la mia tonica, conoscendo una qualunque altra nota sulla tastiera, posso suonare la stessa tipo di scala, quindi sempre la scala maggiore, ma tenendo la mano ferma. Quindi proviamo a fare l'esempio del mi bemolle. Eh, noi eravamo prima in do, andiamo a cercare mi bemolle sulla stessa corda. Andiamo su, do re, due, eh, due tasti, re mi, altri due tasti. Torniamo indietro di uno, questo è mi, mi bemolle. Se io da qua parto con il dito 2 e mantengo la diteggiatura due 4 cambio corda 1 2 4 cambio corda 1 3 4 ho suonato una scala maggiore però di mi bemolle quindi ho suonato una scala che ha 3 bemolle in chiave molto più difficile di quella do maggiore in realtà con la posizione la difficoltà è la stessa di do maggiore questa è una scorciatoia, però è anche una fase iniziale, perché poi in un secondo momento andremo comunque a vedere da che note è, è, è contenuta una scala, le alterazioni in chiave, ci sono tanti discorsi da fare, però inizialmente almeno possiamo già iniziare a capirci qualcosa e già eh, suonare qualcosa. Uh, questa cosa qua poi uh, va riportata, secondo me, uh, sui gradi, quindi dicevamo prima il grado della scala è appunto uh, ogni nota della scala ha, è un grado, quindi io parto dal Do è il primo grado, il Re è il secondo grado, il Mi è la terza maggiore, il fa è la quarta, il sol è la quinta, eh, la è la sesta, il si è la settima, e il do è l'ottava, oppure anche la tonica è la stessa nota, un'ottava sopra, cioè più acuta. Adesso eh, potreste aver notato che ad esempio sulla terza ho detto la terza maggiore. Eh, ci sono dei gradi che sono o maggiori o minori, altri gradi che invece sono eh, giusti, diminuiti, aumentati. Però in questa fase non voglio crearti eh, troppi casini, perché se diciamo troppi nomi, troppe nozioni, poi non riusciamo più a capire il, il senso di base. Quindi adesso ho accennato terza maggiore, perché appunto l'intervallo DO MI, vedremo dopo quando parliamo di intervalli, è un intervallo di terza maggiore. Eh, tornando al discorso di prima dei gradi, è importante quando suoni una scala pensare ai gradi di questa scala, ti tornerà sicuramente utile, soprattutto quando dopo andremo a costruirci sopra gli accordi. Quindi ehm, io vado a suonare una qualunque scala, eh, abbiamo fatto l'esempio in mi bemolle, facciamo un esempio ad esempio sulla corda di mi, quindi eh, troviamoci fa diesis, quindi vado a fare Mi Fa il Fa diesis e mezzo tono sopra. Vado con il dito 2 e questa è la mia tonica. Voglio suonare la scala di Fa diesis maggiore. Parto con il mio 2-4 eccetera e penso ai gradi: tonica, primo grado, seconda, terza, quarta, quinta, sesto grado, settimo grado e ottavo oppure tonica la mia nota di partenza uh, quindi in questa fase ho suonato la mia posizione pensando ai gradi della scala questi gradi sono importanti perché uh, sono quelli su cui poi andremo a calcolare gli intervalli cos'è un intervallo? l'intervallo è la distanza che c'è tra due note uh, finora quando abbiamo visto la scala di Do su un'unica corda, facevamo sempre degli intervalli di seconda, cioè tra una nota e l'altra, tra due note vicine, tra il Do e il Re, quindi abbiamo detto che c'è un tono, tra Re e Mi c'era di nuovo un tono, tra Mi e Fa c'era un semitono, questi sono tutti intervalli di seconda, anche se non... Uguali, Nel senso che tra Do e Re c'è un intervallo di seconda detto maggiore, perché dista di un tono. Mentre tra il Mi e il Fa l'intervallo di seconda minore, o a volte detto anche bemolle. Ehm, quindi questi intervalli di cui invece vogliamo parlare adesso sulla scala maggiore, sono invece calcolati rispetto sempre alla tonica. Quindi io ho il Do con il Re, il DO con il MI, il DO con il FA, eccetera, fino ad arrivare all'ottava, all'intervallo di ottava. Il DO con il RE è un intervallo di seconda ed è caratterizzato dalla distanza di un tono ma soprattutto dalla distanza per noi sul basso, perché vogliamo applicare subito i nostri concetti, di due tasti. Tra eh, L'intervallo di terza maggiore è un intervallo di due toni, eh, come diteggiatura io il, la mia tonica con il dito 2, scendo di una corda, scendo di un tasto, salgo di un tasto, dipende da che lato guardi, questo qua è sempre un intervallo di terza, anche qua è molto potente questa cosa perché se io lo sposto su una qualunque nota... Io sono partito da la, ho fatto la do diesis, questo è un intervallo di terza maggiore. Eh, la, la facilità, diciamo, dello strumento simmetrico è questa, che io ho una posizione poi la posso spostare e vado a ricreare lo stesso tipo di, di, di intervallo. Intervallo di quarta è quello che in do maggiore parto dal do e vado sul fa, questa è una quarta, si dirà poi giusta quinta anche essa giusta la quinta è molto importante quindi memorizza bene la distanza eh, adesso noi lo diteggiamo 2-4 la distanza è di due tasti e una corda sotto eh, quando vai a suonare un groove se non ti serve questa, la terza ti conviene poi partire con l'1 e fare o 1-3 o 1-4 come diteggiatura della mano eh, perché è importante la quinta? perché per noi bassisti è la prima scelta perché è quella nota che ha più armonici in comune con la tonica e quindi stanno molto bene insieme uh, poi abbiamo sesto grado do la ok uh, lo possiamo anche vedere a me piace più contarlo tonica vado sull'ottava do e poi scendo do si la ottava settima sesta quindi a volte anziché contare 6 andando in giù do re mi fa sol la è più semplice contare do do acuto e poi torno indietro si la ottava settima sesta in questo modo vedo anche già la settima che dista mezzo tono dalla sua ottava dalla tonica quindi si naturale la settima maggiore sta sempre a mezzo tono dalla sua tonica se io vado a suonare do e si intervallo di settima, sentirai che c'è una forte tensione, questa tensione tende a essere risolta sulla ottava superiore, quindi le settime maggiori tendono solitamente a salire sull'ottava sull superiore. Ok? Quindi ti consiglio di fare questi studi qua. Uh, provare a suonare la scala maggiore in posizione 2 4 1 2 4 1 3 4 cambiando la tonica quindi andandomi a cercare la tonica uh, cambiando quindi in tutte le tonalità uh, la diteggiatura è la stessa posso fare tutte le tonalità. In un secondo momento vai a ragionare ai gradi, quindi parti dalla tonica, la pensi come prima, seconda, terza e arrivi fino all'ottava. E poi da qui vai a suonare gli intervalli, quindi parti sempre dalla tonica e fai intervallo, seconda, terza, tonica, quarta, tonica, quinta, tonica, sesta, tonica, settima. E cerca di sentire il suono, perché poi questa cosa qua ti tornerà sicuramente molto utile poi più avanti. ok spero di non aver fatto un video troppo lungo di non averti annoiato se hai qualche domanda scrivimela pure qua sotto a me fa piacere rispondere eh, se per caso vuoi impostare lo, lo studio insieme eh, puoi contattarmi io do anche lezioni private su, eh, su zoom comunque via via skype eh, o comunque sia di persona sto a cuneo che altrimenti online e ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora per avermi seguito. Ciao, presto, Carlo.